Auguri, auguri, auguri, auguri, buon Natale, buon Natale, buon Natale a tutti, buon Natale, Merry Christmas for everyone! Ha ah, finito, oggi siamo al 26, Rossetto Stefano. Allora, auguri a tutti, Stefani. A tutti, Stefani e le Stefane, auguri, auguri, auguri. Che faccio? Me lo levo questa passato buon Natale? No, me lo lascio, me lo lascio perché. perché sì, perché avevo sempre il clima natalizio e io me lo voglio tenere, va bene? Comunque, vi auguro ancora una, una buona continuazione di feste, e buon anche ultimo dell'anno, Ok? Ci sarei ora a questo video. Dite di che si parla. E tutte le questioni sul nostro Milan ci sono. E forse anche extra Milan. Però, innanzitutto, volevo anche ringraziare eh, coloro che mi hanno fatto tutti gli auguri, di rossoneri e non rossoneri. Mi hanno fatto gli auguri per il mio trentottesimo compleanno di sabato 24 dicembre. E anche chi è intervenuto nella mia live di compleanno. vari Stefano Di Tifosiamo, Luca Zed, eh, Gianni Poi Rosso Nero, Roberto Denaro Naro e Jeremy Lumia e anche chi per problemi vari, tecnici e non, non, è potuto esserci Jeremy Arcaro e Bruno Pizzolpe Voice quali vi invito, vi esorto a seguirvi sia su Instagram che nei canali, canali YouTube di tutti quanti, ok? Allora, eh, che si può parlare, che si può parlare? Tanto spero vi siano piaciuti i miei contenuti di Vigilia e Natale le mie canzoncine fatte e reinterpretate da me natalizie per il nostro Milan, spero che vi siano piaciute Intanto poi lasciate like, commenti e campanellina in attiva qui sotto Se vi va fate sapere nei commenti cosa ne pensate Oggi sono tutto cuffiato, come vedete Cappellato, cuffiato, occhialuto Allora, giornata grigia, giornata boh, vogliona come si dice da noi eh, Però ci sono degli argomenti di cui parlare Ovvero, prima di tutto quello che sta tenendo banco È la questione infortunia Abbiamo avuto delle ricadute Magna, da quello che si dice Ora, io poi, ve lo dico sinceramente, non credo, non credo a, tutto quello, a tutto quello che dicono. C'è chi ancora esclude un suo possibile ritorno per le gare di Champions League con Tottenham, ma secondo me, io poi, spero che mi smentiscano, però secondo me sembra troppo esagerato. Ora, che per gennaio ce lo scordiamo un campo, quello sì, è, è probabile. Ma Anche ora, per la Champions League non sia neanche pronto, qui poi secondo me c'è un Ricky che ha, fatto, ha avuto una ricaduta e qui mi, mi, mi dispiace constatare anche qui spero che però mi... che, che, che, mi, <ride> che mi... diano contro i fatti che se accadranno che, sia, eh, che non sia un pacco però la sensazione che sia un pacco ma non per le qualità il problema è che giocatore come quello che è soggetto sempre a molti infortuni tutte le volte ha ricadute e avendo le ricadute non trova mala condizione ora è costretto a rifermarsi è stato costretto a, a, a stopparsi di nuovo i giocatori così, e da gennaio si inizia un'altra stagione, eh, eh, <ride> purtroppo, purtroppo, eh, non hai un giocatore, eh, non dico al 100%, ma insomma, di poco soli. Non ce l'hai, è sempre infortunato e non prende male la condizione e è e, e, e, e inschierabile in campo. Eh, Dite un po' che vi pare. Allora qui lo si butta sull'Asidic De Cattler ho paura che rischino di bruciarlo del tutto a farlo giocare da punta. Poi o va bene bene o va male male, c'hai cioè Rebic, ma ah, hai l'Asievic. O se no, vai sul mercato e ti vai a comprare una punta. Tiri fuori i soldi, anche ti prestito, qualche punta buona tipo per coprirti qualche rete. E la perché Girou non è che può far tramare tutta la stagione fino a, a giugno. come Mondiale in groppa, tutta la stagione è lì il problema. E comunque, qui ci sarà da riguardare anche il settore preparatore, insomma, il settore medico. Fisioterapisti, dottori, e tutto perché non è possibile che tutti gli anni qui ci sarà, dai, secondo me, da rimetterci mano perché è vero che gli infortuni ce l'hanno tutti, ma anche tutti da noi. Tutti gli infortuni che, e, e rientrano, due ne escono, tre ne entra uno, escono, due rientrano, tre ne escono, cinque. Non c'è mai una volta che siamo la rosa al completo. È difficile in questi anni dove giochi 100 partite all'anno, ma cazzo, eh, via, non è normale. Poi l'altro punto è che la questione portiere appunto, che si collega all'infortunio. infortuni, è ovvero che non c'è Magnan, e eh, si sta cercando la sua, secondo me io non vedo tutta questa necessità. Abbiamo Tataruzano con i suoi pregi e difetti, Q, siamo secondi in campionato, Ottavi di Champions League, è vero che non garantisce quello che dà Magnan, è vero, è vero, soprattutto anche se c'è da aiutare la difesa anche con il gioco dal basso, con i piedi, è vero, però il suo lo fa, ci ha salvato anche delle partite. Se poi in qualche partita tipo cremonese non siamo stati buoni a segnare non è di certo colpa di Tata e qui ragazzi e poi abbiamo anche Mirante che Mirante lasciando stare le quattro reti prese dal Liverpool nella mica cavalleria Dubai da Super Cup comunque è un portiere che come spalla di Tata mi sembra affidabile o magari a posto di Tata Lusano Tata scala indietro anche perché io sportiello a me piace a me piace, però ora per gennaio sembra difficile, anche se sembra che magari c'è un'apertura. Però è complicato. Gli altri nomi, però, non li date retta a tutto quello che vi dicono nei video. Non li date retta. Vicario, un ragno, Ma secondo voi, secondo voi, due portieri del genere, a parte vanno pagati. Primo. Secondo, secondo, secondo voi, due portieri in rampa di lancio. Sicuramente uno con Vicario. Vengono al Milan, nonostante siamo in Milan, vengono per fare i secondi portieri? Ma secondo voi... Poi ho detto io se i fatti mi smentiscono io so, sono più felice del mondo. Ma secondo voi i due portieri in rampa di lancio vengono a, a, a, al Milan per fare da, da, da secondi? Non credo proprio, non credo proprio. Almeno che Milan decide che Magnan non è più affidabile atleticamente, a fine anno lo scarica, allora avrebbe anche un senso prendere uno come vicario, prendere uno come cranio. Io penso che se deve finire sportiello sia già accettabile quello, quell'altri Lasciateli fare, lasciateli fare, non so, ma prima bisogna arrivarci con un po' di logica su queste cose, è quello che farei anch'io. io, io vabbè, tipo il Milan, mi chiamo al Milan però sono portato gioco titolare, mi chiama un'altra squadra per essere titolare, che ne so, tipo, è chiaro che andrei al Milan, io, però diamoci le panni di un uomo Vicario. mi chiama la Roma, mi chiama la Lazio, mi chiama la Juve, mi chiama l'Inter, mi chiama. e dove vai? Vai a fare il secondo, il secondo di Magnan? Cioè non è, non è logica la cosa, io sì, io, io sarei capace perché del Milan, perché cioè il terzo, però non è così, non è così, non stanno così. Comunque, poi, ora il 30, il 30 ragazzi, come sapete, giocheremo PS2. il PSV, l'ultima prova per prima di, di iniziare questo campionato a bomba, il 4. Il 4, le dita, perché noi, i lunch match, non ci sono mai stati tanto... Siamo stati rimasti abbastanza indigesti, come sapete, storicamente. Speriamo di iniziare col piede giusto anche perché abbiamo subito un'occasione, visto che il Napoli gioca con l'IT, che possa perlomeno, non dico, non dico tre punti, ma almeno un paio, possa beh, perderli e noi guadagnarli. Sarebbe già buono come inizio. Vediamo noi come ci prepariamo e andiamo. Vediamo un po' che crescite le vediamo un po'. Comunque, secondo eh, me stanno lavorando bene e eh, non so se saremo pronti al top subito il 4 gennaio, ma comunque ci siamo, ci siamo. Serve anche altre cose, l'Inter, eh, l'UV, il Pepsi, il Panamera, ve lo dico sinceramente, non me ne frega un cazzo, li, ve lo dico, li, vi dico di quelle società lì, pensiamo alla nostra e prepariamoci, ok? Intanto vi ringrazio, buona, buone festa ancora una volta, buona continuazione, ragazzi, da questo buggy a Topazzi, like, commentate e sostenete il canale, ok? Ciao, forza Milano sempre, ciao!